Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un mandrino che può essere utilizzato su un avvitatore. È un mandrino universale con un'ampia capienza. Monta punte da 1 mm a 6 mm. Punte frese o utensili con codolo da 1 mm a 6 mm è un mandrino autoserrante a tre ganasce, e vedete che può chiudere a 1 mm, mentre aprendolo possiamo chiudere sino a 6 mm. Volendo, si può rimuovere anche la parte esagonale dietro andando puoi inserirlo su un trapano col giusto diametro, col giusto filetto, col giusto passo. Ecco qui vediamo l'attacco, l'attacco esagonale. Normalmente si può usare su un avvitatore. Vedete l'attacco esagonale. Stiamo indicando l'attacco esagonale per un avvitatore. Diciamo che si tratta di un mandrino molto valido. Vedete, qui vogliamo inserire una spazzola dal diametro di 3 mm, il codolo. Il diametro del, dell'albero è di 3 mm. Adesso vediamo di fissarlo in modo corretto. Ecco. Abbiamo chiuso la spazzolina e qui vediamo l'attacco esagonale vi ringraziamo per l'attenzione se volete vedere alcuni nostri prodotti oppure la maggior parte dei nostri prodotti potete vedere il nostro sito elettronicadidattica.com e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video.